Buonasera, vi presento Wikitude Studio per creare realtà aumentata, è un'applicazione eh, sul, eh, sul web e eh, prevede che noi scarichiamo le app per eh, iOS oppure per Android sul nostro smartphone per leggere queste immagini aumentate. Il, può essere utilizzata per creare cartelloni pubblicitari brochure e molto altro è costruita su, eh, su eh, un linguaggio di programmazione html e eh, css e javascript ma l'interfaccia grafica che noi andiamo ad utilizzare è molto semplice da usare creano immagini con realtà aumentata che vengono lette, dalla, come vi dall'applicazione per mobile. Possono essere inserite nell'immagine uh, trigger iniziale, testi, immagini, audio e video e modelli anche 3D. È possibile aggiornare le applicazioni. Quando usare Wikitude Studio? Eh, gli studenti la potrebbero usare nel momento operatorio di un EAS, episodi di apprendimento situati per sviluppare il loro progetto che può consistere in un cartellone aumentato, in un giornalino oppure nella recensione di un libro. Anche il docente può mh, eh, proficuamente eh, fornire degli strumenti aggiuntivi con questa applicazione agli studenti per, sia per il recupero che per il ripasso per l'inclusione vediamo come funziona il Wikitude Studio andiamo in Get Started vi chiederà di loggarvi se non vi siete loggati o di eh, registrarvi se non vi siete ancora registrati eh, sono già io loggata e quindi entro subito nel nell'interfaccia, nella dashboard del, del, dei, dei miei progetti. Come vedete, sono presenti tre progetti. Vado in Crea progetto, mi chiede di mh, mh, eh, uploadare un'immagine un oppure un learning object e scelgo l'immagine, il nome eh, che do a questa immagine volte e um, creo l'immagine di partenza, trigger di partenza, a volte. Vedete che mi ha creato il, um, e mi dice di aggiungere realmente l'immagine, la dal, aggiungerò dal mio computer trascinandola, questa immagine, come vedete, e uh, quindi vado a sceglierla e la trascino qui faccio invia e mi elabora l'immagine di partenza la apro in studio editor ho la possibilità qui di ruotarla come credo e va bene ora aggiungo gli aumenti che possono consistere in un'immagine un video in, uh, un modello 3d oppure un'etichetta oppure un bottone aggiungo un'etichetta e eh, nel label eh, metto volte potrei eh, questa etichetta formattare per il colore del carattere il colore dello sfondo e il tipo di carattere lascio così com'è faccio insert ok e mi, come vedete mi ha inserito l'etichetta, che ehm, tranquillamente eh, posso eh, spostare eh, seguendo eh, le frecce. La sposto in alto e ehm, eh, poi voglio inserire un video vi ricordo che eh, si può uploadare dal proprio computer oppure da un link esterno external. Eh, la, eh, vi consiglio di avere un video di riferimento esterno perché l'upload eh, dal, dal proprio pc è di, di eh, circa 10 Megabyte, quindi deve essere due parole, pochissimo. E eh, con esternal mi chiede eh, invece di trascinare eh, eh, il path del, del video che voglio inserire. Quindi ho, ho preparato un video eh, di prova e eh, vado e eh, l'ho Uploadato su youtube e vado in insert ehm, mi fa il collegamento e come potete vedere mi ha inserito anche il video che trascino in questa posizione. Ora possiamo andare a vedere l'anteprima. Nell'anteprima trovate tutte le istruzioni per vedere ehm, la e poi l'applicazione per vedere leggere l'aumento e quindi la realtà aumentata sul, eh, sulla vostra immagine allora nella, mh, vi dice di scaricare da Google Play oppure da Apple App Store l'applicazione la, e uh, una volta che l'avete aperta dovrete eh, selezionare la voce dal menu Uh, sviluppatore e inserire uh, username e password oppure scannerizzare il QR code con uh, un QR code reader uh, a vostra scelta e, mh, e lanciare il progetto.